Eh sì, ma io devo eh <ride> Ma noi siamo già stragasati. Cosa avrà combinato? Sì. Eh. Cosa avrà combina? Mm. <ride> ma non finì. <ride> Porca miseria. Ma 5 gigabyte di file. <ride> Ma non finisce qui! Infatti, incontreremo tanti altri volti. Come. qui. Doveva essere tutto attaccato, no? Eh sì. Che. Comunque. Ah, vedo solo ora che è a chiamarmi la professoressa Om. Ah, sì, che stolto! Solo ora ricordo che mi aveva detto che mi avrebbe contattato... La rifaccio quest'ultimo. Però si gira. <ride> Leggila! Eh, Queste esplosioni... Queste cose qui, stanno andando nei bloopers, cioè, è proprio... Ritter, ti stavo perdendo! Dai! Ciao, sono la professoressa Ampervoltinaum. Studio le modalità di funzionamento della progressione transitoria tra epoche.